Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Anna Guida. Ciao! Che ci aiuterà nella canzone. Siamo ancora con, alle prese con Sanremo 2023. 3. La canzone è di. Anna Oxa. Anna. Oxa. Anna, Anna Oxa. <ride> che si chiama. Sali. Dopo la sigla. Canta, canta, canta, cantare in libertà Bene ragazzi, intanto vi dico che la tonalità di questa canzone noi la eseguiremo uh, in La minore mentre nell'originale è in Si bemolle minore però essendo un po' scomoda la faremo in La minore sì, Questa canzone all'inizio ha due accordi che sono il La minore quindi se questo è il Do andando indietro La, Do, Mi poi andiamo ancora indietro e troviamo il F maggiore Fa la Do. E la canzone inizia con questi due accordi. Ascoltiamo. Bocche piene di falsità che nutre il mondo. Rimaniamo sul La. Mani prive di dignità, votate a! I Adesso, come state vedendo, c'è un nuovo accordo che è il Mi maggiore, quindi Mi, Sol diesis, Si E andando avanti ci saranno ancora altri accordi nuovi Troveremo il Sol maggiore, Sol, Si, Re Poi il Fa diesis minore Fa diesis, La, Do diesis Poi in più avremo il Do maggiore, che tutti conosciamo bene, Do, Mi, Sol è il si minore, quindi si re fa diesis. E andiamo al ritornello, la canzone procede così. Yee! riprende arca dell'umanità andata a fondo cuori Qua c'è una parte, che è diciamo, lo special, dove ci saranno altri accordi nuovi che sono Si bemolle, andiamo su, Si bemolle, Re, Fa Poi Sol minore, quindi Sol, Si bemolle, Re Poi avremo il Re minore, andiamo ancora indietro, Re, Fa, La Ed infine il La bemolle, quindi se questo è La la bemolle, Do, Mi bemolle. E vi facciamo ascoltare questa parte. Vi ricordo che andare su o più giù o più su è uguale. L'importante è prendere gli accordi giusti. La facciamo più in basso e vediamo come va. E che non ha con il la minore bene come abbiamo visto anche questa era una canzone semplice abbastanza semplice da suonare al pianoforte io ringrazio Anna grazie a te per averci aiutato con questa canzone e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni qualvolta esce un video nuovo potete guardare il video subito inoltre se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è un video e vi lascerò il link in descrizione che spiega come poterlo fare ok Ciao ragazzi! Ciao! Alla prossima!